Ed eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a tutti quelli che sono connessi sul nostro canale Twitch eh, Quest'oggi riprendiamo con la nostra rubrica di, un, uh, di quattro chiacchiere dopo la pausa estiva e dopo la pausa diciamo che abbiamo avuto per uh, varie manifestazioni tra Fabcon, Modena, anche Modena Play e tutto il resto e prendo in mano le redini io di un di quattro chiacchiere al posto di Valentino perché me l'ha ceduta. Perché Valentino si occuperà nei prossimi giorni di altre rubriche, e altri, altri programmi che terremo qui sul nostro canale Twitch. Poi avrete modo di, di vederli e spenderemo due paroline a fine live su, sui prossimi, sulle prossime programmazioni. Quest'oggi ho il grande, grandissimo piacere di avere qui a fare con noi un, un di quattro chiacchiere Matteo Bisanti e Titi Lauro. Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi e benvenuti. Eh, siamo qui per fare una chiacchierata perché come immagino ben saprete entrambi... Sono parte, e, sono parte integrante dell'organizzazione della convention, della, della fiera, scusate, più figa che secondo me c'è relativa al gioco che è Play Modena e se intanto volete brevemente presentarvi ragazzi partite come più vi piace, anzi Titti parti, parti tu Così facciamo Allora, ordine. io diciamo che sono forse, anzi sicuramente sono il componente più, più nuovo dello staff, gestisco i canali social e faccio parte del team della comunicazione di Play e, e per adesso è davvero forse il lavoro più bello del mondo, poter fotografare giochi e gente che si diverte e parlare. Aggiungo io anche, cioè aggiungo che lei è anche responsabile di Bro Game. Eh? Perché di fatto ah, giusto, è, è anche una grandissima <ride> conoscitrice di Libro Game, quindi questo se lo dimentica, ma in realtà, e... e allora io sono responsabile educational GDR e l'ARP a Play Festival del Gioco di Modena, eh, oramai dal 2017, come responsabile GDR dal 2020 edizione che non c'è stata, l'edizione scomparsa, perduta, Purtroppo. di Play, e anche, anche responsabile Educational. E, mh, sì, nel senso, faccio parte del, di Ludolabo, che è questa, questa cooperativa di fatto che organizza Play, la sì. del gioco, ovviamente, eh, come consulenza a Modena Fiere, e sono un patito di, di GDR, Sarei più le domande che io faccio a chi viene dalla Falcon o da, da Fabriano e dalla Lockendill più che <ride> quelle a cui vorrei rispondere. Però vabbè, avete chiamato a farlo. Ma oggi te ne, faremo, te ne farò io qualcuna. Allora, tanto per iniziare, domanda che si fa sempre, anche se ormai è passato un mese da, da Play, eh, che, si fa, che si fa sempre, vi siete ripresi dalla fiera? A livello fisico e mentale, intendo, eh? Domanda importante, perché io ancora eh. ho i postumi della Fabcon addosso e anche quelli poi <ride> aggiunti di, di Playmodern, anche se noi abbiamo partecipato come, come master, ecco, non è che abbiamo avuto il peso dell'organizzazione sulle spalle, quindi... Forse adesso, forse... Tu cosa dici, Viso? Io non lo so, forse mi sto riprendendo adesso. Sì, io... Sono stato in apnea per due settimane, buone, abbondanti, in cui veramente non oltre a farmi male tutti i muscoli del corpo, perché durante <ride> lei si fanno veramente dei chilometri a piedi, e no, diciamo, il, diciamo che è stata una, una scarica tale di, di, di ansia, di, insomma, di preoccupazioni quest'anno che diciamo, averla fatta, averla fatta bene come sta, è stata una soddisfazione tale che qualsiasi fatica si è poi come dire eh, se ne è puoi andata via molto velocemente. Eh, sì, io ancora qualche posto non ce l'ho. Eh, quindi immagino, ne... ne so qualcosa. Poi io parlo della Fabcon che ovviamente è una cosa molto in piccolo rispetto a Play. Quindi, quindi, no, ti, ti capisco, vi capisco perfettamente. Perché è proprio è proprio. È così, dopo un po'. Io ho anche un po' quel senso di rigetto del gioco di ruolo almeno per le due settimane successive. Cioè, basta, non, non gioco di ruolo, me la prendo un po', un po con calma, con un po' di, di relax perché, sennò è veramente è veramente impegnativa. E... Uh, forse io ho, in questo caso ho subito forse l'effetto contrario, probabilmente col fatto che non, non riusciamo a giocare durante play appena finisce per eh, essere certo. tantissima voglia di giocare, ho una voglia incredibile di giocare. Quello è vero, immagino sì. Beh, noi non giochiamo sotto Fabcom, ma facciamo da master, quindi sì, quello, quello eh, è vero sì. che sì, che comunque, quindi giochiamo anche noi quindi, di conseguenza. <ride> però ecco, è tutto un po' più impegnativo, perché magari il pomeriggio sei stato tipo a scaricare o a carreggiare dei, dei, dei tavoli o delle cose, la sera te metti lì, che cioè non, non è il massimo del comfort, però no, no, no. È quest'anno a non ci sono stati neanche gli eventi serati. Eh, no, infatti. Momento, il momento in cui io riesco a giocare, neanche quelli sono stati. Quindi... Io mi ricordo quando ero due anni fa, che avevo, fatto, avevo partecipato all'ARP di Vampiri, quello che avevo organizzato in Games, cioè che era ah. stato fatto quando era? il sabato, sabato sera, mi sembra, sì. Okay. Il sabato, sì. Il 2019, che era stato veramente figo, con Jason Carl, è stato veramente... Lui è meraviglioso. Sì, lui, io lo, lo seguo da anni, lo seguo, e lui è veramente fantastico. Lui sì, sì, è, è un bel personaggio. Jason Carla, però Poi... c'è da dire che senza gli eventi serali abbiamo dormito quelle due o tre ore in più, quella anche noi, perché alla fine sì. anche noi siamo andati, finiva play alle otto e mezza, e andavamo a cena fuori per le. 11 stavamo in camera d'albergo e dormivamo, quella è stata proprio... è stata la prima play in cui sono riuscito ad andare a cena fuori. <ride> per perché io normalmente, adesso la gente per fortuna non lo sa, di fatto ho seguito tutti gli eventi serali perché la maggior parte erano su gioco di ruolo e quindi mi toccava seguirli, fin dal primo epic che è stato fatto tanti anni fa con con The Gobbies a uh, play, forse era l'anno, 2016 o il 2017 addirittura, e, e, e da lì in poi io tutte le serate mi facevo a play, quindi a mia play cioè io ho sentito a dormire boh, due o tre ore a notte tant'è che eh, a Modena Fiera mi ho chiesto se avevo una brandina da tenere lì, stare lì a dormire e non tornare neanche a casa, e ci ho pensato, devo dire. Eh beh, non è male, eh faccio un saluto nella chat c'è anche il buon Master of Masters che ci ha, ha raggiunto c'è Andrea no. E... sì no è successo anche a noi alla Fabcon e una volta si è avverata questa cosa ormai parlo di, di un'edizione di una più di, di dieci anni fa dei ragazzi dietro la segreteria avevano montato la tenda con le, con, con le brandine e la notte hanno dormito lì hanno dormito e quindi è stata un po', un po così. però quella se, per me è, è un po' troppo arcor, diciamo, cioè un po' meno uno va a casa oppure sì. va in albergo, stacca un attimino perché sennò è, è quelle convention è come la Basia anche quelle anche quelle di una volta ce l'hanno molto giochi, Sì, sì, beh, noi beh, ci... cioè fare le 3 le 4 le 5 gioca, non è una cosa così pensabile. No, no, per noi, anche perché poi noi principalmente tutti i main event organizzati dall'associazione sono tutti quelli, quelli serali, a parte la domenica che abbiamo Dungeons and Dragons che è, che è un evento sempre nostro, ma se no tutti gli altri main event è tutti dopo cena e come ben sapete, diciamo, non, non si va a dormire presto, ecco. No. Lo avete provato sulla vostra pelle, quindi... sì. Allora, ragazzi, visto che stiamo parlando di con fiere e tutto il resto, io vi faccio un'altra domandina che ho sul, sul Play. Domanda un po' diciamo impegnata nel senso come è stato quest'anno organizzare una fiera della portata di Play con tutte le limitazioni e le restrizioni do dovute all'emergenza Covid? Che è stato un incubo e questo già lo, lo immagino. però, <ride> Cosa di più di più? Ad anche in un'altra. Come manchiamo con il concetto? Esatto, ad agosto perché ovviamente la eh, A Luglio agosto, eh. io, cioè, nel senso, secondo me, questa domanda ha due lati. Una risposta, scusa, ha due lati diversi. Una è come abbiamo fatto a gestire i social per organizzare play in un periodo del genere? E questo, come la ti può dire esattamente cosa vuol dire gestire i social di una del genere organizzata in imprese del genere e, e l'altra invece appunto è come si organizza come si, si può eh, cioè la risposta breve è è stata una faticaccia incredibile Ma è stata una faticaccia incredibile perché l'abbiamo fatta normalmente una play normale ha bisogno di un, di un anno di, certo. di fotografico cioè, noi chiudiamo play, ci riposiamo qualche sì, settimana. Dopo di dopodiché iniziamo sì, a riposare. Esatto. Io addirittura, la prossimi play, che saranno del 20 al 22 maggio del 2022, io eh, il mese prima, a del, del, inizio agosto, già iniziavo un attimo a chiedermi cosa fare, cosa fare, Quindi già l'ho iniziata a costruirla prima. Perché mancano solo 8 mesi. Tipo. Però eh, normalmente ci vuole un anno di programmazione. Quest'anno. Nel 2021, un anno non ce l'abbiamo avuto, perché eh, di fatto abbiamo iniziato a pensare di potercela fare verso febbraio, cioè, comunque abbiamo dovuto aspettare che la curva scendesse, abbiamo dovuto aspettare che ci fossero dei regolamenti che ci dicevano come poter fare. Certo. Eh, uno dei problemi dell'anno scorso, io non so se, se qualcuno se lo ricorda, soprattutto chi viene dalle associazioni, sa che fino ad agosto del 2020 non c'è mai il per le associazioni, cioè non si sapeva neanche come poter giocare. Okay? Quelle erano le norme eh, da, da portare al tavolo, quindi, okay, igienizzare, ma si poteva, non si poteva. E, e questo è stato uno, uno dei problemi del 2020. Per fortuna nel 2021 tutte queste normative c'erano e queste ci hanno permesso di fare una e quindi di riuscire a fare play comunque in un tempo veramente molto, molto ristretto rispetto a quello che, che non è. Questo ha portato una fatica disumana eh, e soprattutto eh, diciamo ogni settimana cambiava l'atteggiamento poi in funzione della percezione che le persone avevano della, del, della pandemia che andava avanti okay? certo. eh, e poi eh, quasi a un mese da play c'è stata anche l'introduzione del Green Pass che per fortuna l'hanno introdotto dal mio punto di vista perché di fatto Ma ci anche dal nostro di... per fortuna perché, per stare perché comunque e... era un qualcosa in più che ti diceva che lì dentro a partire teoristico. comunque avevano o fatto un tampone oppure se erano vaccinati, quindi a me ha sempre dato più sicurezza in realtà, però è stato anche quello un gran, un gran casino, nel senso che eh, riuscire a, insomma, arrivavano delle domande, qui ecco io passo la parola alla Titi, arrivavano delle domande sul profilo di Play che insomma quando Ridere a ripensarle adesso, ma all'epoca facevo un po' piangere. Io sui social ho letto qualche, qualche, qualche commento, diciamo un po', un po' così, sinceramente. Quindi mi... prego, prego. Eh, no, allora devo essere sincera, mi aspettavo molto molto peggio. Sì, eh, sì. L'introduzione del Green Pass, nonostante sì è chiaro, ci, so, ci sono dei commenti negativi, di protesta, ma sono sempre stati molto pochi. e Devo essere sincera, eh, era più l'utente che si sentiva ancora più sicuro di poter venire. E spesso molti scrivevano dicendo: Guardate, adesso ho voglia di venire perché mi sento più sicuro. Per fortuna adesso col Green Pass. Eh... cioè, almeno io, dal punto di vista di proprio quantità di messaggi, ho percepito che c'era mol molti più utenti che si sentivano sicuri, che si sentivano. Rassicurati anche dal nostro impegno, comunque, dell'essere fermi, di dire no, eh, è necessario per legge, perciò noi ci adegueremo e faremo di tutto per poter per rispettare questa norma. Alcuni messaggi ci sono stati, però veramente sono stati pochissimi, e poi, comunque, molti mi hanno scritto: Io, comunque, sono venuto, sono contro il Green Pass, ma mi sono fatto il tampone e sono venuto. Esatto. Uno si poteva tamponare, <ride> infatti, eh. e. Per il resto, sì, secondo me le persone si sono sentite all'inizio molto dubbiose sul fatto di poter venire, ma poi vedendo anche la, comunque la situazione come si stava evolvendo in Italia e comunque anche le conferme che Modena Fiere rilascerà continuamente sul rispetto delle norme e devo essere sincera se sta fortunatissima anche ad avere un personale di sicurezza che ha fatto sì che le file enormi che c'erano una volta a play chiaramente perché tutti entrano allo stesso orario anche col controllo dei green pass dei biglietti, le temperature, tutto sono state file molto scorrevoli cioè per dirti una cosa che mi ha fatto piacere a volte mi veniva quasi da piangere erano persone che vedendomi con la maglia con scritto staff mi fermavano e mi dicevano guarda volevamo ringraziarvi perché abbiamo visto la fila assurda, ma siamo entrati tutto in ordine, volevamo fare i complimenti, che detta così sembra un po', non so, volersi ma, dare, farsi un po' grossi, no, del, del fatto di questo effetto, però devo essere sincera, quegli utenti che l'hanno fatto mi hanno fatto scendere qualche lacrimuccia ogni tanto, dopo tutto l'impegno. Eh beh, no, fa, fa sempre piacere, poi io sinceramente… Diciamo, non ho fatto grosse file perché praticamente per quasi tu, tutti i giorni del play avevo un pass da, da organizzatore, quindi mi diciamo che fortunatamente non ho, non, non ho fatto grandi file, ma comunque anche visto normalmente, cioè chi era in fila è tutto scorso proprio in maniera. Direi impeccabile, direi, cioè, infatti ragazzi, pubblico educatissimo, caffè... preparato. Esatto. Sì, sì, no, ma infatti è stato anche molto merito del pubblico dei giocatori che sono venuti. Tutto Stavo è... per dire anche quello, tutti con le mascherine, tutti sì. una cosa proprio impeccabile, mm... distanziamento, file, sì, anche sì, i ragazzi sì, è tutto... tutto Non è andata tutta sì, io poi ho notato questa voglia incredibile di queste migliaia di persone di voler ricominciare, eh. Certo. Eh. partecipare a degli eventi, a, partecipare, a venire a giocare, a incontrare persone che casomai incontrano play, ed è, insomma, è, stato, è stato molto molto bello. Qui subito dopo abbiamo ricevuto talmente tanti complimenti mm. per, per le persone, per le ma non solo, per, insomma, per tutta l'organizzazione, ma mm. anche da persone normalmente che sono Sicuramente critiche dei nostri <ride> e insomma, ricevere quelle è stato. Perché, insomma, io non dico che ci sono stati problemi, i problemi ci sono stati... Eh, spesso e volentieri, io ho, ho, ho, ho spesso, più che con gli editori, con le associazioni. Le associazioni che in Italia fanno gioco di ruolo. Non e io mi sono ritrovato a dover rispiegare delle associazioni che venivano da anni, che era partecipato a play perché di fatto è un po' come se tutti si fossero per un anno e mezzo addormentati poi svegliati e non ricordassero più esattamente quindi è, è stato molto strano dover eh, rientrare in routine non è che fare play eh, è stato bello e, e faticoso allo stesso tempo quindi insomma eh, vuol dire noi siamo veramente molto poi è stato facile, ne approfitto perché appunto c'era il Mister il mistero Mister stesso che ci segue che è stato facile almeno dal mio punto di vista perché poi le proposte e gli eventi che sono arrivati erano fighi, certo. non erano da una play ridotta erano da una play sicuramente con delle particolarità esatto, eh, sì. appunto legate alla partecipazione per insomma degli eventi fighi tra cui quello sopravvivi a io, io, dungeon, io ho fatto il Andrea, master che... ho fatto, quindi sono stato sì, ma Andrea mi ha arruolato è stato veramente contento e l'evento è venuto proprio benissimo quindi è stata veramente una gran figata, oltre al fatto che mi sono divertito come un pazzo a fare il master quindi, <ride> che è proprio il massimo no no, infatti ragazzi io nuovamente vi faccio i miei, i miei complimenti per, per la fiera perché non ero nel senso, non mettevo in dubbio le capacità dell'organizzazione, ma eh, come immagino tutti, anche voi presumo, avevate diciamo delle paure fondamentalmente su come si sarebbe potuta svolgere una fiera di, que di quella portata eh, in, un, in un periodo che è proprio, è proprio contro a tutto questo oltre al fatto che eravate un po' la, la, la fiera che ha fatto da apripista a eventi che ci saranno poi adesso e dentro fine anno, tra cui anche Luca, che immagino cioè, avranno comunque buttato qualche occhio sul, su, sul play, su come è andato, su come avete fatto e, e via dicendo, ma direi che tanto è normale, cioè, sì. è assolutamente... E direi per questo... Torno a dire, tanto di cappello perché è venuta bene, io anche perché poi non ho sentito nel letto nemmeno di contagi o cose di questo tipo, mi è sembrato no, tutto, no. tutto filato liscio proprio, anche noi nel, nell'area gioco dove c'erano i vari tavoli per... Uh, per le demo i ragazzi della gilda del Grifone uh, sono stati bravi, attenti, anche con il discorso del sanificare le postazioni, i tavoli, ogni volta che un master finiva la propria sessione e tutto il resto, quindi è stato proprio davvero un'organizzazione impeccabile. Poi ovviamente quando uno usciva dai padiglioni si levava un momento la, la mascherina all'aperto, prendeva una boccata d'aria, però ecco, io ho, ho visto un rigore assoluto, sia dallo staff ovviamente ma anche da, dal pubblico pagante ecco, che sì. è entrato, è stato proprio pubblico rispettoso bravissimo e, sì. e sicuramente il loro atteggiamento dell'entrare e la faccia di meraviglia di rendersi conto di quanto gli era mancato giocare a una convention a un festival che figata. ha ripagato un po' tutte le notti insonni, di paura di e di dubbi perché non me lo sarei mai aspettata se me l'avessero detto che, sarei... che la più grande felicità sarebbe stata vedere la faccia dei giocatori al tavolo mezza faccia però lo vedi quando gli occhi, <ride> occhi dell'amore stanno tirando un dado sanificato e <ride> esatto, rigorosamente No, comunque sono d'accordo, è stato proprio tutto davvero ottimo, è stata veramente una gran figata dal mio punto di vista, quindi complimenti ancora. Grazie. No, beh, eh, la mia domanda successiva sarebbe stata, diciamo, su come è andata in realtà dal vostro punto di vista la fiera e cosa secondo voi c'è di migliorabile rispetto a... A quest'anno anche perché immagino sicuramente avrete fatto i vostri diciamo le vostre discussioni finali finita la fiera e immagino che avrete trovato come sempre come però per qualsiasi evento un qualcosa che dici no l'anno prossimo però questa cosa magari possiamo migliorarla perché magari non è che non ha funzionato ma avrebbe funzionato meglio in un altro modo o altro ecco questa era la mia la mia altra domanda mm. Vuole cominciare, Vuole rispondere a eh, la tua domanda? Ah, no, vuoi vaderla, <ride> mi beccato. Eh, Io prendo appunti no. su, su queste cose, normalmente, scrivo quello che dici tu. No, allora, ehm, diciamo, noi abbiamo una, avuto una risposta molto oh, il nostro sentiamo quindi... male, Matteo. Non so perché. Mi sentite? Mi sentite adesso? Attimo... adesso. Sì, ci ho un attimo con la voce, si sentiva molto bassa. Non so perché. Dicevo, noi abbiamo avuto un, un buon riscontro, un ottimo riscontro dal nostro pubblico core, quindi da, dai gamer, da quelli che avevano voglia di venire, avevano voglia di, anche di spendere due soldini. avevano voglia di comprarsi dei giochi. Annaggiare, eh... esatto. <ride> Ringraziamo tutti gli editori che in questo momento oh, prossimamente ci ascolteranno. Esatto. Una parte di Play, anche grazie a loro. E, e quindi di fatto quello ti dico: le cose che si possono fare di più è ritornare, spero, il prima possibile a una play come quella del 2019, con ecco, veramente una quantità di eventi molto molto interessanti. Con degli eventi serali, con è mancato è mancato ad esempio un pubblico delle scuole eh, so sì. che, che i giocatori lo, lo, lo vedono meno normalmente il venerdì e il sabato è un giorno in cui ci sono tante scuole eh, tante classi che vengono principalmente da, da, da vicino ma in realtà poi alcune da tutta Italia eh, e questo ovviamente è mancato, mancato le certo. e poi perché insomma non sarebbe stato possibile riuscire a organizzare eh, forse è mancato un pochino appunto su, su, su questo discorso, eh, per il resto, per il resto diciamo, come eventi abbiamo superato i 320, in una play normale ce ne sono circa 500, quindi comunque era una, una play ridotta, una no? play con gli eventi. Eh, quello che io vorrei fare poi io sempre penso a oh, tanti perché voglio sempre fare cose sempre più belle è appunto di fare il doppio degli eventi che c'erano quest'anno quindi casomai arrivare anche a 600 insomma, per dare più possibilità più, eh, più motivazione più possibilità più voglia, più... più voglia di venire poi insomma è un festival del gioco è un festival che parla di cultura ludica eh, quello c'è stato nel senso che abbiamo avuto seminari, workshop anche e quello tra sì, questa... sì. abbiamo avuti tanti sì. abbiamo avuti tanti anche lì diciamo siamo riusciti a riempire i nostri spazi che ovviamente a causa Covid è molto ridotti, purtroppo eh, l'idea è nel prossimo futuro di ricominciare a eh, diciamo rioccupare alcuni spazi della fiera che non abbiamo potuto utilizzare e quindi riempirli anche quelli di contenuti di sempre di alto livello sempre di, di eh, come dire, proposte, proposte belle ovviamente non solo per i gamer ma anche per le famiglie anche per tutte le persone che grazie a diciamo cioè, un'esplosione anche del gioco analogico chi insomma, la pandemia una cosa positiva che ci porta è questa cioè, un'apertura del, del mondo diciamo tutte quelle persone che non conoscevano i giochi da tavolo se non quelli classici hanno un'apertura al mondo del gioco, del gioco di ruolo, del gioco da tavolo, quindi, come dire, vengono. Vogliono essere un po' aiutati, un po' aiutati a scegliere dei titoli, un po' aiutati a fare degli eventi di gioco, e che casomai non conoscono play. Ecco quel, quel mondo lì, quest'anno non è venuto per tutta una serie di motivi. Non è, non, è, non è vero che non è venuto, è venuto, ma ovviamente in tono minore rispetto ad altri anni. E, e quello è un'altra un fetta di, di persone che secondo me torneranno a Pleglia e ovviamente tra tutta una serie di contenuti anche per loro, una sorta di entry level certo. cioè, di, di giustizia. Non ti ho sentito. Se Titti vuole, non Ma so se Titti ah. vuole… Vuoi aggiungere qualcosa Titti? Titti? Eh, no, direi che sì, infatti la mancanza un po' di spunti per un pubblico casuale, quello che non è il giocatore hardcore o comunque il pubblico attuale di Play, quello sicuramente c'è stato molto meno quest'anno, poi anche il periodo perché comunque effettivamente anche a regime normale non so quante scuole sarebbero venute a settembre, purtroppo il periodo è stato un po', un po quello lì anche. C'è da dire che sì, per me la lista, io da persona, per come se l'ho fatta io, dopo ogni, dopo ogni play, la mia lista di cose da sistemare è lunghissima. <ride> e... Però sì, sono tutte piccole cose che però, eh, messe insieme, secondo me, il nostro obiettivo è sempre migliorare al massimo l'esperienza del giocatore dargli un'esperienza di gioco che si possa, dove si possa divertire dove possa scoprire anche comunque eh, cose nuove anche per un giocatore abituale è sempre bello potergli far vedere una cosa nuova che non conosceva prima ecco sì, probabilmente la, la mia lista è sempre lunghissima ed è anche quest'anno ed è mirata più che altro a migliorare l'esperienza ogni anno in più e poi io ho avuto in realtà più, cioè ho tante cose che vorrei rifare meglio era un anno in cui io dicevo a tutte le persone con cui ho parlato che era giusto per sperimentare per sperimentare cose sì, nuove vero. perché di fatto era un momento anche per, per sbagliare Insomma, si ricominciava tutti quanti ed era eh, in un qualche modo ci, ci, ci come dire, era, era il momento giusto per, per poter sperimentare io sono rimasto tantissimo contento da tutta una serie di cose, per esempio eh, una sorta di piccola esplosione dell'ARP, eh, gli amici dell'ARP da, dell era... da camera, ah, del ah, 5A. Beh, beh cioè avevate, eh, avevate Chaos League che... Gli amici della Chaos League erano contentissimi, ovviamente cioè, è un lavoro straordinario e hanno avuto una risposta che non ci aspettavamo, sinceramente, rispetto a la loro proposta che è molto particolare poi no, sì. gli dato una saletta con un piano e io andavo in gi giro a dire appunto ai vari dirigenti di Modera Fiere che quelli dentro la saletta non erano tutti matti perché c'erano diciamo, delle cose un po' particolari <ride> e, però era cioè, i spazi non sempre pieni eh, anche i tornei di gioco di ruolo c'è cioè, un, diciamo, da oramai mi ricordo se sono 15, 16, 20 anni, non me lo ricordo più, c'è a Play un torneo di un'associazione, che è la Torre Nera, il torneo del richiamo di Cthulhu, e anche quello è andato molto meglio rispetto alle nostre più vivide aspettative, devo dire. E gli eventi, cioè gli eventi in San lui aveva molto paura di non riuscire a riempire l'evento, eh, dicevo Andrea stai calmo perché secondo me ce la persona eh, e eh, abbiamo fatto il sold out sia lì che agli altri eventi sì, sì. Eh. quindi nel senso è stato e poi la scommessa ad esempio degli Intel quest'anno sono venuti gli Intel, eh, grazie alla Fantasia Store e... ho visto la fila io eh, cioè, anche io <ride> sono rimasto molto contento del, del la, di quanto è rispettosa la loro fila cioè, è sì, enorme, sì, sì. Ma tutta, c tutta la tutti un sacco di, di ragazzi ragazze ordinari erano lì che si divertivano in fila, Noi io sono passato più volte poi per il, quando c'erano loro a fare i vari firmacopie proprio, guarda, proprio ottimi e diciamo, anche l'evento che hanno fatto tutti loro erano molto stupiti è un evento piccolo rispetto a ma perché lo spazio era quello che era non potevamo dargli delle, delle folle oceaniche però loro sono venuti contentissimi cioè, sono dovuto anche su quell'evento lì quindi di fatto non come dire non, diciamo, tutte le scommesse che avevamo di fatto le abbiamo vinte quindi eh, cioè io ho già, già ma a parte fatto l'emozione il venerdì mattina di arrivare e vedere la fiera aperta sì, e la gente che inizia a musicare quello è stato Veramente, dopo, dopo due anni di, di così tante sofferenze, non solo per la mancanza di play, ma proprio sofferenze, insomma, abbiamo vissuto qualcosa che, che ricorderemo per, per tanto tempo. Eh, e insomma, ah. quello è stato molto molto bello. Vediamo ma la sensazione fatto. della lacrimuccia facile, tipo il mercoledì o il martedì, quando almeno non è capitato che sono arrivata in fiera per vedere l'allestimento e fare delle foto... E mi sono resa conto che sì, c'era Play. Eh sì. Non lo so, fino a quel momento lì mi sembrava come... Cioè dopo averla rimandata comunque più di una volta e tutto quello che era successo non mi sembrava vero. Cioè anche <ride> venire alla Falcon a un certo punto e dover comunque rispondere a... ai messaggi di lavoro, così, non sembrava... al tempo non sembrava vero, nonostante ci stessimo impegnando come se fosse una prova della vita... Fino all'ultimo non lo so, ma non sembrava avere quello i tavoli, le sedie, la gente che stava buttando gli stand. Vero, e poi arrivavamo comunque da un periodo in cui cioè, a me, fino a un mese prima, mi facevano le interviste e mi chiedevano: ma play si sì, fa Ho un mese da play. Eh, e ma... dicevo: Vedremo, cioè, siamo qua. Eh, perché tanto con una, con una situazione così stabile, uno, la domanda se la fa purtroppo, ma anche poi. Perché... E anche quello è stato un po' una prepista, come dicevi tu. Adesso non penso che alle manifestazioni che ci saranno qui in avanti chiederanno, giorni ma si fa o non si fa? <ride> Potremmo, eh, perché può cambiare qualsiasi cosa. Speriamo di no, Alla però sì, sì. Speriamo certamente <ride> di no, perché certo, certo, però... nessuno vuole rientrare in quel link. Eh, però sì, insomma, noi c'è cioè, un mese prima, ancora mi chiedevano, lei... Sì, vuoi dire che agli altri non arriveranno i messaggi su Whatsapp tipo alle sette e mezzo del mattino, ma avete visto i dati, ma siete sicuri? Dovrò scrivere il testo. No, febbraio, marzo, io devo dire, secondo me, i miei colleghi, soprattutto quelli che hanno i rapporti con gli editori, sono stati bravissimi a convincere, nel senso che certo marzo eh, veramente c'è stato un momento in cui solo noi credevamo. Di per riuscire a fare play questa mm. e abbiamo dovuto mm, siamo riusciti, e lì, secondo me, è stato il piccolo miracolo che io dico sempre ai miei colleghi di Rudolabo: è il piccolo miracolo che abbiamo fatto, cioè, siamo riusciti poi a convincere tutti delle nostre convinzioni, cioè del fatto che erano sicuri di poter riuscire a fare play, e ce l'abbiamo fatta. Quindi quello eh, convincere tanti a partecipare e a partecipare attivamente, insomma, sì. però Devo dire che alcune associazioni, perché io ho sempre dato associazioni, alcune associazioni hanno detto sì sì, veniamo, non ti preoccupare, dici quanti e noi ci siamo. Tipo, no, quindi, <ride> eh, altre associazioni l'ho dovuto un po' rincorrere e poi alla fine insomma eh, abbiamo trovato un modo, perché sai anche, tante associazioni avevano so, il presidente che voleva venire, carichissimo, e poi dopo faceva dei conti con i soci esatto, e i soci non certo, volevano venire. No, no, certo. eh, sono dinamiche che sono chi, chi. Frequenta, gestisce e conosce il mondo associativo. Sa che sono sì, sì, tante, tante associazioni che di fatto stavano ricominciando. Hanno ricominciato quasi con play. Fare le loro attività. Io quello che posso permettere a Ocken per gli anni, gli anni futuri è di non fare mai più una play vicino alla foto. <ride> Poi vedremo, no, guarda, no, sono state le nostre vacanze. Eh, beh, le no, vacanze. no, ma guarda, noi abbiamo sempre il periodo. Noi, sempre il periodo fine agosto, primi di settembre. Siamo orientati. Quindi, se voi siete... tornerete adesso, cioè quest'anno l'anno prossimo a maggio, ma prima era sempre aprile. Tornerete più o meno in quel periodo lì. Non... Siamo... siamo lontani, quindi siamo carichi per entrambe. Quindi, se... senza problemi, no, no. E proviamo sempre anche l'anno prossimo faremo sicuramente ecco, il, il periodo non, non so se quello di, di quest'anno ma forse una o due settimane dopo ma è ancora tutto diciamo ne, nel calderone non abbiamo ancora preso decisioni in merito però ragazzi no tutto tornando tutto. Cosa? L'appassionato dico per piacere ditecelo in fretta. No, Uno perché quello... dobbiamo prenotare... Esatto, no, no, no ve lo diciamo, non due Perché no. poi prenotarsi sulle, sulle demo è sempre un click day. Esatto. Co in cosa, in che, sì. cosa che non ci aspettavamo noi quest'anno sinceramente, però è stato veramente un, un click day. maledetti, maledetti. <ride> eh, Io, guarda, noi, noi, noi beh, eravamo, diciamo, siamo partiti un po' più con le aspettative un po' più basse, nel senso... È estate, la settimana dopo Ferragosto, quindi non eravamo molto, molto confidenti no, della, del, della risposta. Invece è stata una buona risposta, ma come dicevate prima, come voleva anche per il Play, c'era proprio voglia da parte del, del pubblico, diciamo, dei, dei giocatori di tornare a giocare assieme, perché tanto, ragazzi, è la cosa più bella, quindi in assoluto. Mm. Quindi sia per, per noi, piccolo, con la Fabcon, che per voi con con il Play, cioè io proprio, quello che ho respirato io a Play è stata proprio questa grande voglia di ritornare in fiera poi ho avuto modo di, di, di parlare con amici, altre associazioni, editori, e cioè tutti erano, tutti accomunati di dire che figata siamo nuovamente in fiera, siamo tutti qui e, e si parla di diciamo le nostre passioni, i nostri lavori e tutto il resto quindi è stata proprio molto, molto bella allora, detto questo, visto che abbiamo parlato del, del Play del 2021, io so che non ci sono ancora molte cose da, da dire, anche perché giustamente avete annunciato già le date e ancora tutto è, è in fase di, di preparazione, ma... Se potete darci, dirci qualche piccola cosina su quello che sarà il play del 2022, che ricordiamo essere dal 20, 21 e 22 maggio. Già mi sfreggo le mani. Parte Tiziana a rispondere. Eh beh, un po' per uno, dai. Perché sta sempre... È un po' per uno. <ride> allora, ci saranno tavoli da gioco. Ci saranno le <ride> <Okay. verze. ride> <ride> Sì, poi che cosa? Mm, ah, sì, ci, sicuramente ci saranno i tigelle. So che è la cosa che mi chiedete sempre tutti sulle pagine social, e non sto scherzando, è la prima domanda che fanno, la seconda è quando vanno in vendita i biglietti. La prima è, ci saranno i tigelle? Beh, è il prodotto tipico, quindi la gente... <ride> Perciò sì, ci saranno i tigelle. Sono anche buone, quindi... <ride> E... no direi che comunque tra poco eh, a parte il carrozzone organizzativo eh, eccoci sì. piangere quanti sono? Sì, sì, sette sì. mesi? Sì. Sì, praticamente ma infatti, infatti organizzando questa play dicevamo guardate che poi facciamo questa play ma prossimo e dopo domani eh, perché... <ride> oh, yeah. No, ci riposiamo Guarda, per noi è stato traumatico che abbiamo fatto una fab con l'anno scorso praticamente a fine, a fine agosto e quest'anno l'abbiamo fatta a metà agosto è stato traumatico per noi Per proprio una cosa immagino per voi, per le dimensioni oh, per mi, tutto ringra il resto, mi ringrazio, mi ringrazio perché essere. avete dato modo di fare mercati. cosa okay. che altrimenti non avrei fatto quindi grazie contenti di avervi eh. soddisfatto, che poi non sono non immagino non siano state vacanze così tanto ripetute per i riposanti, però, vabbè, no. per perché Ma, però... è stato un tour de force perché abbiamo dormito pochissime ore, perché abbiamo avuto giorni pienissimi, cioè non abbiamo mai riposato. L'unica volta che abbiamo riposato siamo andati fuori a cena con Shelley, che è stata devastazione. Con Elisa, però sì. si è tantissimo, però penso che tutti e due eravamo quasi riposati. Cioè, tipo, a me è sembrato di tornare a lavorare per lei, ho detto ma sono, sono un pochino rilassata sono vero, vero, vero io non giocavo da un po' è stato veramente un, ah. bel, un bel momento è Quindi, vero sono contento sono contento. sulla prossima in... il momento ovviamente non è che possiamo dire più in tanto eh, siamo già all'opera per fare il programma spero degli eventi molto, molto interessanti, molto belli eh, soprattutto, soprattutto il gioco di ruolo ma non solo, nel senso che tenteremo anche di, di allargare gli eventi a tutte le altre forme, diciamo eh, a tornare a un programma che era quello della, della play perduta, 2020, eh. io la chiamo perduta nel senso che è chiaro che gli appassionati non sono venuti, noi l'abbiamo annullata nel febbraio del 2020, noi a gennaio la chiudiamo cioè il programma di play a più o meno, una play agli inizi di aprile, a gennaio, di... molto corposo. così che si va per eliminare le cose, riempire i buchi, eccetera. Quindi di fatto play era già fatta in quel momento. E io vorrei tornare a un programma di quel tipo, quindi con eventi GDR, eventi là, eventi di gioco da tavolo, tornei di miniature, eventi eh, di libro in... game, eventi di libro game, quindi insomma rilanciare sempre le <ride> game, okay, in che forma, in che, in che struttura, che comunque insomma piano piano anche su quello avevamo paura tanto che ho lanciato nel 2019 il quadrilatero dell'ibo game, un'area dedicata agli editori di bibo game ehm, e avevamo paura insomma funzionato, avevamo paura che con quello del 2020 poi non si potesse riuscire a rifarlo. Genere, in realtà ha funzionato. Ha funzionato sì infatti. No? e eh, eh, ci piacerebbe rilanciare anche con l'azione del libro game eh, e anche con tutta una serie di cose che abbiamo dato di avere a play un premio del libro game anche di cui certo, con gli amici di libro game land dovremmo mm. eh, insomma io questo dobbiamo ancora ovviamente contare con il, il tema del prossimo Ah, avevo eh, paura vero. che lo dicessi quest'anno <ride> il tema ha funzionato benissimo nel senso che rivincita secondo me è segretissimo si è visto eh, per i patiti dico che appunto non sarà la bella il prossimo il, il, la rivincita eh, <ride> ha chiesto e quello sono quasi sicuro e, no, adesso vediamo un attimo so, bisogna parlare con le che i bambini di capire un po' quali possono essere le tematiche del eh, 2022, è chiaro che oh, gli amici dico che lascio passare nel poi passare games, poi il cioè, messaggio alla nazione poi vi chiamo. Quindi preparatevi perché riceverete una mail, una chiamata per il 2022. Certo. So, un segnale nel cielo, un mostro rosso nel cielo poi mio anzi, mio nel senso molte delle attività di programma che facciamo sono proposte anche che vengono dall'esterno non sono sempre cose nostre che noi andiamo a cercare ovviamente facciamo molto scouting e eh, quindi ce lo dico anche a voi della Locke se avete proposte per eventi proposte di, di gioco di gioco giocato fatevi avanti eh, insomma, ci sono ancora le, le, tutte le possibilità per costruire insieme un bellissimo come sai, da parte nostra, tutta la disponibilità, se si vuole organizzare qualche cosa, log deal, ci sarà, quindi... Poi, vabbè, poi se ne parlerà, diciamo, sì. in separata sede, sì sì, assolutamente. Intanto leggo qualche commentino che hanno fatto, c'è Manfredi che ci, fa, che ci dice... Viva Play, viva Titi e Matteo, viva i Non so perché i Leech stiamo menzionando, non so se avete <ride> avuto qualche esperienza con lui, con una canale, Avete avuto a che fare con dei Leech o qualcosa del genere? Io Sono... non so. Io cosa non si... ricordo nel dettaglio, ma poi. Non so a cosa, a cosa si, si riferisce. È stata una delle poche dove i tiro di dato era. era dalla mia parte. <ride> Poi c'è anche Andrea il Master of Master che fa, ci dice Sono in sessione vi sentirò off, ma siete stupendi ed avete reso Play una fiera bellissima. Sottoscrivo. Sì, da dire che, che Andrea Master of Masters è stata una delle persone più carine in assoluto perché nei momenti più bui e di ansia, grazie ragazzi, è andato tutto bene, siete fantastici. Ah, Andrea è sempre un grande, sì, è... sì, sì. assolutamente, assolutamente insomma ha una forza infinita sì, una sì, positività sì. incredibile no, no veramente veramente un grande Andrea poi sì anche Enrica che dice sono dei matti ma, ma dei nostri quindi immagino si riferisse a voi non lo so però sì, siete comunque siamo tutti una, una grande famiglia da questo punto di vista quindi portiamo avanti le, le nostre passioni a proposito di passioni mi sono, sono palleggiato da, da solo questa cosa, sono quasi emozionato. E, visto che beh, adesso abbiamo parlato di, di play, della fiera e tutto il resto, di, di quello che sarà il play del 2022, parliamo un po' delle nostre passioni fondamentalmente e la, lasciamoci, diciamo, alle spalle per il momento il lato fieristico. Ragazzi, siamo tutti giocatori di ruolo qui, no? Questo è innegabile allora io vi faccio una domanda che ho intenzione di, di proporre sempre poi alle varie persone che, con cui chiacchiererò in questo format uh, di, di Twitch il, il o i vostri giochi preferiti di ruolo ovviamente brutta domanda. Beh, dai, qualcosa che diciamo vi, vi appassiona fare. sopra gli altri a che ora finiamo alle, abbiamo, detto, alle <ride> abbiamo ancora un quarto di 20 minuti abbiamo ecco, non. un vantaggio <ride> eh, parto io se, Vai. Allora, eh, se parliamo di giochi di ruolo ah. sì, io sto aspettando con grande ansia anzi non lo sto più aspettando mi sto, non, non ho tempo, eh, sto aspettando One Ring, la seconda edizione di One Ring e, e ho il pdf che mi è arrivato, finalmente il pdf come tutti quelli che hanno finanziato il progetto però non ho tempo di leggerlo e io quello è una cosa che una, una, ecco, quello è una grave mancanza poi non lo so, nel senso io gioco tantissimo, tantissimo gioco abbastanza a Dungeons Dragons quello non, non riesco a smettere anche se, se poi mi piacciono tantissimo i giochi di eh, quello non riesco a smettere e la notizia è che nel 2024 quindi non perché domani ci sarà una, una revisione del nuovo sistema, esatto. quello fatto esplodere le mie chat del, del cellulare. E una sesta edizione. Ho passato, un sì. ho passato una settimana a parlare solo di quello eh, e vedremo come sarà. Cioè i, i boomer che sono un po' preoccupati. Addiene. E è quello, è quello ci sta Beh, ma per, per i boomer, per i boomer io mi ci metto anch'io. Eh, nel senso che anch'io, sì, sì, sì. c'è l'old school. Cioè, quindi io mi ci trovo benissimo anche con quello. Io gioco anche in quinta edizione, è... però, anche con l'old school, e poi prossimamente, probabilmente anche per giocare da tempo quindi sono molto contento. Oh, grazie forse all'amico Michele Bellona che giorni quindi non so quanto riuscirà a fare da master <ride> a Cyberpunk quindi è più un sogno che una possibilità concreta eh, qualche titolo da SR tipo Troika eh, la sua follia totale fuori di testa si sì. eh, sto spingendo un nostro amico di a giocare ad Dune anche quello oh. l'Iperium anche quello eh. Io ho preso il manuale a Modena di Dune, infatti, lo, lo devo ancora leggere, però è lì bello, bello pronto, e poi altre cose. Poi normalmente sui giochi da tavolo. Ecco, sui giochi da tavolo sono un po' più selettivo. Cioè sui giochi di ruolo sono veramente al Io ehm, ho comprato pulsazione a play per i giochi che rotto indie che vorrei un po' provare possibilmente e invece sui giochi da tavolo a me interessano soprattutto quelli mi piacciono tutti quelli che riguardano temi scientifici, Quindi, per dire tutti i titoli della Genius Game, adesso è uscito quello nuovo sulla cellula vegetale, poi ci sono tanti sull'evoluzione, Evolution. Origin of Species, quelli sono i giochi che di fatto mi, mi piacciono di più. Eh, normalmente, ecco, un tecnicismo, amo abbastanza i piazzamenti dei rispetto ad, altre, ad altri tipi di giochi da tappi, questi personali. Ok, intanto... Ringrazio Baldecio per il ride, le persone che ha portato nel canale a vedere la nostra, la, la nostra live, grazie mille, grazie di cuore e a tutti i, i follower che, si sono, che, che ci stanno seguendo e lascio la parola a Titti Beh, parlare di giochi di ruolo dopo Matteo è un po'... <ride> Beh dai, è stato... No, infatti, cioè, la mia conoscenza di giochi di ruolo in base alla sua è veramente minima. No, diciamo che... Ehm, allora, io ho rincominciato a giocare negli ultimi anni proprio grazie a lui, anche, che è il mio master principale. E, in realtà non ho un genere che preferisco. Normalmente eh, mi appassionano molto uh, quelli molto sul, tipo come potrebbe essere il Trophy, dove fai esplorazione di dungeon. Però mi piacciono anche molto quelli nuovi. Matteo mi ha masterato una, sessione, una piccola campagna di Not The End che ho Beh. trovato incantevole. Signor Joe! Bellissima e spero prima poi di poterla finire. Mm -hmm. questo, sì. questo è un messaggio direi diretto. <ride> e, ce, la faremo, sì, anche... ce la faremo, ce la faremo. Anch'io sono in trepida attesa per di una. Che è uno dei miei libri preferiti, e il manuale sembra meraviglioso. Stupendo. Infatti, e poi sì, ho fatto un ricetto di manuali anche un po' ignoranti a, a Play, tipo ho preso il richiamo di Cthulhu, solo giusto, giusto esclusivamente per il mio amore, dei, un po' delle, delle cavolate ironiche. E, e, no, principalmente diciamo che sì, io sono più da libero game che da gioco di ruolo. Cioè, mi piace molto giocare di ruolo e mi piace tantissimo scoprire giochi nuovi, anche solo per una sessione. E alla fine ho, ho avuto la possibilità di giocare a Teos from Luto, che magari con una sessione basta un po' perde, però mi ha avuto è molto bravo. bellissimo, Sì, mia. Cioè, proprio, vabbè, io revival anni 80 e cultura pop anni sì, 80. Que sì, anni 80 un po' sì, un po'. <ride> e sì, no, principalmente sì, gioco più con eh, i libri game eh, di vario genere, le strutture, ambientazioni, un po' di tutto, tranne magari forse le avventure a bivi che sono quelli più spontanei, che magari leggo meno. E invece come giochi da tavolo, ecco, ho... sto adorando Blue Haven che eh, anche quello purtroppo è stoppato momentaneamente ho ultimamente giocato a Teos vivo mm -hmm. anche quello molto bello, che siamo quasi un ibrido tra libro game, gioco di ruolo e gioco da tavolo e poi principalmente sì, anch'io amo tantissimo sia gli investigativi che i piazzamenti laboratori ecco, quello sì, per esempio Lords of War è uno dei miei preferiti d'assoluto che è un po' l'ambientazione anche di D&D. Sì, è... eh, costa Super. la spada, no? Sì, sì. E... Io ho una richiesta da fare alla community, di Cedra Lock and Deal, tutta la community del gioco di ruolo italiana. Io da un anno e mezzo che sto tentando di convincere la TT a masterare o masterizzare vampiri, perché secondo me lei è la master perfetta per una mini campagna, un'avventura di vampiri. Quindi la mia... io non ci sono riuscito, però forse la community può la Titti finalmente a masterizzare i tiri che dovresti, farlo, dovresti farlo dovresti farlo anche è... questo è un messaggio quindi... non sei mai trascinato così così su Twitch in diretta e questa è, quindi, è la richiesta di Matteo scrivete alla Titti tentando di mi mm -hmm. sta scaricando mm -hmm. la batteria del portatile ragazzi scusate mm -hmm. devo... <ride> <ride> mi stanno si chiude devo andare al dentista <ride> No, la, la, cosa, la cosa migliore è se non sapete quali vale libro game parlando seriamente, se non so, anche se poi in realtà voglio giocare veramente avanti discorso, se volete, eh, se non sapete che libro game eh, scegliere, perché non avete idea, eccetera, chiedetela a Titti perché lei li conosce molto, uno li conosce tutti e poi di fatto sa già i vostri gusti. Anche se non vi conosce, sa cosa vi può piacere, <ride> quindi dà sempre dei consigli incredibili. Sì, ci sono tipo il personal shopper di vestiti, io faccio la personal shopper di libro game. Con tre domande <ride> riesco a dirvi cosa dovete comprare. Bene, beh, anche perché poi adesso il, anche il mercato dei, dei libri game comunque ha avuto un bel, un bel espluare rispetto, rispetto Mamma a anni cioè, fa. Adesso ne escono veramente tanti. Quindi, sì, sì, cioè, ma um... poi italiani, tantissimi eh, esatto, italiani. Sì, sì. eh, c'è cioè, l'imbarazzo negli ultimi tre o quattro anni c'è un'esplosione. E... No, no, tutto ciò anche... è, è fantastico! Cioè, proprio… Sì, sì. No, beh, io, gli occhi dell'amore ormai da tanto tempo, specialmente per gli autori italiani. I ragazzi del Libro Games Land che hanno fatto un lavorone per la community italiana di, di Avanti Liber Game, incredibile! No, no, ci sono alcuni autori che hanno fatto dei prodotti che non hanno nulla da invidiare agli americani o agli inglesi Anzi, ci sono libri game italiani, ragazzi, se non avete mai lato uno, provatelo Se state ascoltando eh il un... libro game È un mondo che ho sempre... io sono, cioè, sono, sono molto più per i giochi di... Di ruolo, non sono un grande amante dei board game, ma per, per mia natura personalissima, quindi eh, non ci posso fare nulla. I libri game, in realtà ne ho letti e giocati tantissimi. Ma quando ero più ragazzino, quando ero più giovane, quando c'era la famosa, famosissima collana dei libri game, sai, lupo solitario, sì. e... Vai, quelli... quelli di un salto nel buio, tutti quelli, tutti, diciamo, sì. tutta quella quella catena lì. Quando ero più, più giovane, ne ho ne ho. Divorati a decine di quelli lì. È una cosa che, che ho perso, però non mi dispiacerebbe. Infatti, beh, dimmi il gioco di ruolo che ti piace e ti consiglio un libro game italiano. Ma a me, gioco <ride> il gioco di ruolo che mi piace è un po' una domanda un po', un po ostica. Però, diciamo che ultimamente, se è, sul, se è sul, sullo sci-fi, lo preferisco. Ho sentito un sacco dei titoli. Eh, immagino, sì, sarà, mm. ci sarà eh, tante, tante cose. No, dopo volentieri. Se mi dai qualche titolo me lo segno e, e lo prendo molto volentieri. Dai, dai. Molto molto, molto volentieri. Frica, chiedi alla Titti per il libro game. <ride> Con la posta del cuore, no? La posta <ride> del libro game. Del libro game. Il cuore del libro game. Il cuore del libro game. <ride> Ma mh, sempre tornando al discorso GDR, anche se in realtà un po' mi avete risposto, ci sono titoli che state aspettando con impazienza, Matteo ci aveva detto la seconda edizione di, di One Ring che aspetto anch'io abbastanza con, con impazienza, ma tanto... Diciamo, quell'edizione quella, quell ha strada spianata, visto il, il Kickstarter incredibile che, che, che, ha, che hanno fatto, una cosa mai vista, penso, cioè, veramente assurda. Sono molto contento per loro, per Nepitello anche, che era uno dei, dei designer che ci sono dentro a, a questa edizione. State aspettando qualche cosa in particolare? di prossima uscita o vorreste vedere qualche cosa in particolare uh, io ho visto che la Fria League ha, ha un certo che farà il gioco di ruolo di Blade Runner io amo tantissimo il genere eh, sì. e poi Blade Runner per me è sempre meraviglioso poi utilizzerà il sì. 0 zero, zero system che è, che è quello scusate che è quello di, di Coriolis di Tales from mm. the Loop di Alien beh sì sarà, infatti eh. Eh di Mutanti Arzirio e tutto il resto quindi sì, sì, ecco. già le premesse sono oh. ottime sì, devo dire che i titoli della Real League sono sì. eccezionale sì. poi mm. la qualità dei manuali proprio la qualità fisica dei manuali è talmente tanto bella eh, infatti non vedo lo film <ride> neanche tanto di leggere vederlo fisicamente e toccarlo anche se allora. sarà ormai tra almeno un anno, un anno e mezzo. Avevo... Non lo so, sinceramente, quando uscirà. Il 2023, forse. Il 2022 fino Oh, quando ho comprato Forbidden Lands l'avevo comprato così, incuriosito, ma poi c'è... Oh... È cioè, bellissimo. Un gioco stupendo. È l'unico che mi venire, manca, poi, della... Non della toccare, peccato. Ci cioè, sono tutti gli altri ce li ho, eh. cioè, io ho Un ho fatto meraviglioso Anche il kickstarter di Bison Che non penso che vedrà mai luce qui in Italia Perché penso. è un gioco molto, molto Nordico Quindi non so se lo tradurranno mai Anche perché non so quanto mercato potrà mai avere Però cioè, il manuale È È, penso, è senso, meraviglioso senso. Cioè, È fantastico ah, Oltre a quello di di Coriolis che sia la, la versione originale diciamo sia quella i, i, italiana che poi è stata portata in Italia da Weird Edizioni sono veramente meravigliose cioè, proprio, proprio belli belli oltre che da leggere proprio anche da, da da vedere e da sfogliare sono veramente veramente fantastici sì, Poi eh, io vabbè, un po' Piano Gianfriglia che riesce ad appassionarsi ai PDF. Ciao Giuliano. Ai PDF, siamo, Giuliano. Ah, ciao Giuliano. E io i PDF faccio ancora un po' fatica, li uso, li le leggo, eccetera, ma quando il manuale io. il libro, lì che posso svegliare per me, è una sensazione bellissima. No, e cose che io aspetto tantissimo, sono molto curioso di vedere che cambiamenti fanno, Dungeon Dragons, nel senso che non vedo l'ora che escano i prossimi manuali che dovrebbero essere un po' di, eh, di, di. prove della prossima edizione. E come dicevo, One Ring, che penso che. Più. Eh, al momento, no, in questo istante non mi vengono in mente altre cose. E che... eh, no, io, anche io sono ti faccio vedere quello che ho recuperato ultimamente che avevo quando, uh, ero, bello, quando ero ragazzino bello, bello. che avevo quando ero ragazzino ma poi in un qualche modo l'ho perso, regalato, prestato a chissà chi sono riuscito a ri ritrovarlo su, su ebay che praticamente è nuovo il manuale cioè sono bello, bello, bello, al settimo cielo veramente. quello è un bellissimo manuale però, no, ma l'altro bellissimo a leggere sì, sì, è, è proprio bello, proprio un manuale, noi abbiamo fatto da, da, da ragazzini una campagna uh, durata un paio d'anni su Ravenloft, è stata fantastica. No, mi riallaccio proprio perché mi parlavi, no, di edizioni future di Angels and Dragons, adesso con tutta l'edizione italiana che sarà a marchio Wizards of the Coast... Speriamo che escano nuovi manuali, Dovrei, sicuramente usciranno nuovi manuali, tra cui ci, do la cioè ci, ci sarà anche il manuale della, della quinta di, di Revelots. che io ho in inglese, ma mi piacerebbe anche avere e sfogliare quello, diciamo, in lingua nostrana, perché non sarebbe ho dito, male. direi che nei prossimi giorni dovrebbe uscire il secondo Starter Set sì, sì. di Dragon Dragon, se devo dire che... Eh... Starter set di questa edizione sono molto carini, molto molto piacevoli. Anche da giocare con persone che comunque insomma giocano già da non è proprio per entry level, è proprio sono fatte è... bene le avventure, no? molto fatte bene. Sì, sì. Stiamo giocando adesso il secondo starter set. Io devo dire che è molto molto carino. È l'essential kit? O sbaglio? è sì, eh, giusto, giusto, no? è, oh. è l'essential kit, eh. sì, sì, che è quello che è uscito, è uscito sì, da, da un, un annetto e mezzo, sì. In italiano. Uscire, il, mio, il mio personaggio. Poi dovrà, dovrà uscire il, il Tasha Cauldron of Everything. Dovrà uscire adesso. In italiano. E, sì, anche il, quello, sì, quello con la un... Sì. Quindi aspettiamo, aspettiamo che Wizard faccia uscire, diciamo, questi nuovi prodotti. Bene, ragazzi. Eh, sono le 22 e 42. Abbiamo fatto una, una bella chiacchierata, eh, qui Baldecio dice sessione di vampiri live su Twitch, Titti, mm, mm. quindi neanche parti soft, proprio la, ah, la, la partenza quella proprio più pesante, il live su Twitch, però se, se superi quella cioè, è fatto, hai fatto tutto. Ah, okay, hai fatto? Sì. Mm. Sì, no, eh, va non bene, vedi, non ti vedo eh, convinta, no. Ragazzi, cioè, secondo me il mio wifi sta dando dei problemi, si sta per... senti, senti, ok, perdi un po' le voci, ma c'è una bellissima, una bellissima quinta edizione, adesso. Che ma ho che anche i dadi, eh? Allora, <ride> ma, basta, basta con par... il, parti con lo, start, con lo starter, cioè il quick start che è ottimo come introduzione a... al mondo di tenebra quindi no no cioè, eh, eh, Matteo mi ha già passato tutta la roba da leggere eh, l'ha messo... già letto l'ha già letto due volte il manuale. ah so. e allora quindi, dai cioè, cioè, allora è fatta poi se ha delle domande ma chiamiamo l'amico Alex Belluso c'è eh, Alex sì. infatti se sentite un attimo Alex chi meglio di lui c'è cioè? Se volete c'è anche lato nostro, c'è Manfredi che è una Bibbia vivente del, del, del World of Darkness, quindi lui, anche lui se avete domande potete contattarlo senza problemi. Allora, facciamo, facciamo così, io ti masterò la sessione di vampiri, però tu giochi con le mie amiche a vampiri. Va bene, va bene, va bene. Vabbè mi sembra una buona proposta. Infatti poi in chat dicono, il nostro presidente scrive vampiri, vampiri, vampiri, non puoi nasconderti in eterno. È vero. Questo, questo è quello che gli hanno detto. Enrica propone, fate una sessione uno per uno, vampiri lei e una sessione Matteo. Mi sembra anche questo un buon compromesso, ragazzi. Adesso vedete voi poi come gestire. Bene. Comunque, ragazzi, a parte, a parte questo e i vari commenti della chat, ringrazio a tutti quelli che ci hanno seguito. Direi Grazie. che possiamo concludere qui la nostra bella chiacchierata, mi ha fatto veramente un sacco piacere avervi qui come nostri ospiti. Sicuramente avremo anche occasione in futuro di organizzare qualche cosa, magari piuttosto che chiacchierare ci facciamo qualche giocata su Twitch sul nostro canale. Assolutamente se sì. Se volete venire a giocare un qualche cosa, tanto proporremo anche partite e di vario genere in futuro eh, vi ricordo eh, a tutti quelli che ci seguono che venerdì prossimo ci sarà il nostro terzo appuntamento settimanale alle 18 con uh, Valentino scusate, 18.30 perdonatemi che ci, avrà la sua rubrica chiamata Master Screen dove... Ci, saranno, ci sarà una bella chiacchierata su, sul mondo del gioco di, di ruolo si, ci saranno anche vari video da, da visualizzare ma non voglio anticiparvi nulla quindi rimanete sintonizzati perché venerdì alle 18.30 ci sarà questa chiacchierata con, con il nostro Valentino poi un piccolo... Annuncio, la settimana prossima ripartiremo con, uh, con le giocate, infatti, eh, il lunedì avremo eh, una partita di Green Hawks con Roberto De Luca che è il creatore del, uh, del gioco, quindi giocheremo qui questi vecchi dell'ospizio che dovranno salvare il mondo dalla devastazione, probabilmente, oppure chissà come andrà a finire la partita. Se posso dire è geniale. È mm. geniale, io sul mm. manuale l'ho ha... preso. Anch'io è... ce l'ho i miei amici mi prendevano in giro perché pensavo un Azure uh, buttato dentro lo scattone di quei giochi io consiglio a tutti di andare almeno bellissimo. a guardare come è fatto il manuale bellissimo. Manuale, un è manuale meraviglioso è, è stato uno dei primi sold out a play eh, sì, è, stato, è stato uno dei primi manuali che è andato soldato a play anche perché poi il prezzo è accattivante quindi proprio mm. uno 15 sì, no, ma euro il manuale è fantastico sembra una, una brochure di, <ride> di uno spizio <ride> quindi cioè. È meraviglioso. Cioè è, è fantastico. È stupendo. È stupendo, è stupendo Va bene. E detto questo, ragazzi, grazie nuovamente a Matteo e a Titti per essere stati con noi. Grazie a tutti per averci seguito. Ci vediamo prossimamente con gli altri appuntamenti qui sul nostro canale. Ciao a tutti. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao. ciao, ciao, ciao.